Cari amici, benvenuti sul canale, spero tutto a posto. Come potete vedere mi sono un po' tagliato il cranio, me lo son, mi sono un po' pelatinizzato, era necessario perché era, era, erano di troppo tutti quei, quei cordoni che avevo in testa, quindi bene. Comunque non parliamo di cordoni, ma parliamo di nuvole nuvolose, perché oggi vi presento, ragazzi, una nuvola spaventosa. È un Danubio, quindi un pan brioche ripieno di tante cose buone. Innanzitutto il pan brioche è spettacolare. Io vi posso giurare che non ho mai mangiato, non perché l'ho fatto io, perché la ricetta insomma, è stata un po' tramandata. Comunque non ho mai mangiato un pan brioche così buono, così umido, così soffice, così leggero. Quindi io vi consiglio veramente di seguire tutto il video che passo a passo vi spiego come prepararlo. Eh, dentro c'è un ripieno Un'altra un cosa paurosa perché il ripieno è fatto di, di, di cose classiche però sempre così tanto apprezzate, una crema pasticcera, delle mele che oltre a dare maggior sapore eh, riescono a prolungare la durata di questo Danubio perché praticamente rilasciano un pochino di umidità e quindi non si secca e poi dei pinoli tostati per dargli quel tocco crunchy. Io direi di partire vi prometto già questa cosa ehm, io uso la planetaria ma perché ce l'ho perché mi è comoda ma eh, questo impasto verrà benissimo anche a mano nella ciotola della planetaria appunto o oh, una ciotola normale mettiamo il lievito un pizzico di zucchero preso dalla dose della ricetta latte tiepido mescoliamo bene io in questo caso adoro proprio mettere le mani nel cibo quindi io mescolo con le mani anche per far sciogliere il lievito più facilmente col calore delle mani palpandolo un po poi aggiungo le uova sbattiamo con una frusta, semi di vaniglia, sbattiamo ancora, poi farina, cominciamo a impastare appunto con la planetaria o a mano, aggiungiamo subito dopo il rum che gli dà questo tocco un pochino più inebriante, questo profumo molto gradevole e continuiamo a impastare, impastare, impastare finché si ottiene già un composto piuttosto liscio e omogeneo. Quindi aggiungiamo il sale e poi alla fine dopo averlo impastato ancora un po' aggiungete dei fiocchi di burro il burro deve essere a pomata si dice guardate quanto è morbido guardatelo dalle clip vedete che sembra quasi una crema da spalmarsi sul corpo ecco dovete proprio ottenere quella, quella crema lì meglio se avete il microonde altrimenti potreste farlo un pochino sciogliere appena appena una parte mescolarla invece la parte fredda di frigo vedrete che otterrete mescolando un burro molto molto morbido perfetto per essere incorporato a questo impasto mi raccomando non aggiungete il secondo cucchiaino se di prima non è stato assorbito completamente per questo deve essere morbido così fate in fretta anche a fare questo passaggio eh, noterete che questo impasto è molto morbido molto morbido sembra quasi una crema ragazzi vi prego non aggiungete farina perché altrimenti l'impasto bello leggero e soffice come quello che vi faccio vedere ehm, non lo otterrete quindi per favore soffrite un pochettino però sappiate che dopo vedrete quando dobbiamo lavorarlo e fare delle palline sarà facile perché ci aggiungeremo un pochino di farina esterna però senza farla inglobare all'impasto così in realtà l'impasto risulta comunque molto morbido facciamo delle pieghe che rafforzano un pochino la maglia glutinica in più asciugano leggermente l'impasto Prendiamo una noce di burro, la spalmiamo sul piano da lavoro, facciamo queste pieghe, no? delle classiche pieghe che si fanno di solito appunto per, per rafforzarlo e poi facciamolo lievitare per circa 2-3 ore a temperatura ambiente. Io vi consiglio per avere una lievitazione perfetta eh, come ambiente il forno spento con la luce accesa. Teniamolo da parte, ovviamente nel frattempo faremo qualcos'altro, quindi dedichiamoci al ripieno. Prima la crema, allora normalmente io faccio una crema pasticcera con solo tuorli, però essendo una crema, questa che va eh, in cottura poi eh, per mh, evitare che scoppi no? durante la cottura io preferisco non aggiungere troppi tuorli quindi eh, faccio un uovo intero e due tuorli vedrete che il risultato sarà pazzesco lo stesso e soprattutto saporito comunque metto lo zucchero, amido di mais, pizzico di sale per far comunque esaltare il sapore della crema un po' di scorza di limone oppure mi raccomando però non trattato oppure vaniglia se preferite poi per dargli quel tocco più giallo ma è assolutamente facoltativo sappiate che comunque non si sente il sapore potreste aggiungere un pizzico di curcuma eh, ma veramente pochissima tipo la punta di un cucchiaino vedrete che aiuterà la curcuma a dare quel colore giallo di crema con solo tuorli ma in realtà la crema non è fatta con solo tuorli come avete visto aggiungiamo adesso i liquidi latte panna, un goccino di panna ma potete anche evitarla e sostituirla col latte e portiamo sul fuoco eh, fino a quando la crema ovviamente si addensa una volta addensata la trasferiamo in una pirofila, copriamola con pellicola a contatto, la lasciamo prima a temperatura ambiente e poi in frigo a raffreddare completamente. Siamo arrivati adesso all'altra parte del ripieno, quindi le mele. Eh, ho scelto la varietà renetta, non l'ho scelta assolutamente a caso, oltre a che mi piace molto anche questa presenza di una leggera acidità che equilibra il tutto. Ma anche perché la mela renetta eh, sta proprio in cima alla piramide e vince il premio di mela perfetta per la cottura perché ha poca acqua. quindi eh, è vero che darà questa parte un pochino più umida al tutto e quindi aiuterà il pan brioche a mantenersi più morbido durante insomma col tempo, no? però non rilascerà troppa acqua come farebbero magari altre mele, come alternativa io vi consiglierei la golden eh, però non, non andrei oltre, cioè queste due, in primis Renetta se preferite un'altra mela un pochino magari più dolce scegliete la golden, quindi le laviamo, le peliamo, le detorsoliamo, le, eh, le tagliamo con la mandolina se preferite delle fettine oppure con eh, il coltello e eh, ricavate dei cubetti quindi le facciamo spadellare con l'aggiunta di zucchero, copriamo col coperchio calcoliamo un minuto, timer proprio un minuto, poi spegniamo e teniamo il coperchio sopra, dopo 4-5 minuti togliamo il coperchio vedrete che avete il risultato perfetto non occorre smuoverle perché altrimenti si le spappolate poi i pinoli li facciamo tostare che così il sapore sarà più intenso quindi padella, li facciamo spadellare un pochetto e quando vedete che e risultano lucidi vuol dire che siamo a cavallo anche il ripieno è pronto la crema sarà fredda la nostra pasta invece ci sarà, cioè sarà lievitata quindi è ora di formare il nostro Danubio prendiamo la pasta eh, la trasferiamo sul piano da lavoro un pochino infarinato adesso sì che ci mettiamo un pizzico di farina poi, ancora un pochino di farina in superficie, dividiamo la pasta in 30 pezzi, quindi calcolate circa, se fate questo impasto qua, um, dei pezzi che pesano um, sui 32 grammi, 30-32 grammi, vi do questo range per avere delle sfere perfette della stessa dimensione e quindi dovete eh, appiattirle prima di tutto con la mano, va benissimo, le, le appiattite un pochino. Poi, eh, aspetta, la crema ovviamente, eh, un cucchiaino di crema, ci mettete i pinoli tostati e poi le mele, le fettine di mela, richiudete il tutto, vedrete che se prima non eravate molto contenti di avere un impasto così morbido, adesso lo sarete perché questo impasto qua, quando lo chiudete, quando formate questi bocconcini, sarà una stupidata perché essendo un po' cremoso ehm, vedrete che le giunture si chiuderanno subito trasferite queste palline queste sfere man mano che voi le formate in una tortiera o come ho fatto io in un anello che è grande circa 30 cm. volendo il danubio lo potreste fare anche rettangolare vedete voi insomma l'importante è che la teglia sia imburrata e ehm, oleata con carta forno per evitare che si attacchino le palline abbastanza ravvicinate comunque mettetele ma se eh, non ci stanno tutte perché nel mio caso quattro non ci stavano ovviamente non è che si buttano via si mettono eh, sui lati della teglia che avete quindi facciamo lievitare sempre in forno spento eh, ma con la luce accesa per circa un'oretta un'oretta e mezza fino insomma quando eh, le, le sfere si gonfiano circa il doppio in questa fase io vi consiglio di mettere nel forno un padellino con dell'acqua bollente dentro che così creerà l'ambiente umido perfetto per la lievitazione passato questo tempo eh, intanto preriscaldate il forno forno a 170 gradi modalità statica e poi eh, al posto del, dei tuorli l'albume solamente che potreste usare quello della crema pasticcera che abbiamo avanzato e un goccino di latte sbattiamo bene pizzico di sale per eh, aiutare l'albume ad amalgamarsi meglio al latte e spalmiamolo sopra poi andiamo in forno mh, nella parte centrale calcolate all'incirca dai 30 ai 35 minuti poi sfornate il vostro danubio eh, lo coprite con una, un telo o comunque con un per circa 30-40 minuti poi lo potete sformare e lo potete servire o tiepido o anche freddo e come vi ho detto questa meraviglia si conserva anche per più tempo grazie alla presenza della mela allora innanzitutto ci sgraniamo un pezzo di questo è micidiale. vi prego provatelo a fare quando riuscite si sentono tutti i sabori si scioglie in bocca basta non dico altro io vi ringrazio come al solito per aver visto questo video ringrazio Melinda che come avete potuto vedere insomma, è, è, ci sono Melinda ovunque è, è stata lo sponsor di questo video poi è la mela delle mie valli quindi mi piace sempre Promuoverla. su youtube trovate sempre delle idee un pochino più strutturate ma su instagram se volete dare un'occhiata al profilo trovate anche delle, delle ricette molto veloci che in 30 secondi proprio così le propongo quindi fidatevi che saranno eh, super facili e veloci da, da, da fare vi lascio come al solito altri due video qua se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti se vi è piaciuto questo video magari mettete un piccolo like vi ringrazio e poi qua sotto invece trovate il collegamento per andare sapete dove sul blog e vedere le ricette scritte e la ricetta scritta ovviamente noi siamo usciti di sabato questa volta però il nostro giorno è venerdì vedrò di esserci venerdì prossimo ciao ragazzi grazie ciao.